Il nostro cammino di Pasqua continua, in questa domenica noi comprendiamo davvero quale eh, sia il desiderio di Gesù di portare, portare a compimento, nel modo che lui solo sa, quel progetto no? di un mondo nuovo, un cammino nuovo vissuto proprio in, sui passi del risorto. E lui ci precede, lo dice in questa pellicola evangelica, vado a prepararvi un posto. E invita a non avere paura, non sia turbato il vostro cuore, cioè non abbiate paura, perché si era reso conto ormai che in questo discorso di saluto che aveva fatto, compiuto nell'ultima cena, si era reso conto che i suoi erano presi dal timore, dal terrore, dalla paura di non farcela, magari di non essere all'altezza della missione con la sua assenza, poiché aveva dichiarato appunto di dover andare. Non sappiamo dove vai? Questa è la domanda di Tommaso, con la sua audacia, che sempre lo contraddistingue, con la sua concretezza, gli rivolge questa domanda. Come facciamo? Noi non sappiamo nemmeno dove vai. Ecco, vuole essere rassicurato. Tommaso manifesta un po' la paura che in ogni persona, in ogni uomo, in ciascuno di noi, abbiamo paura. Spesso ecco, siamo presi dalle nostre paure. Come diceva Antonino Bello, ecco, siamo appunto presi da quelle paure che si sviluppano dal cuore, nascono, si sviluppano in quella, quella nube tossica che è la paura contemporanea, la paura delle realtà contemporanee, la paura della guerra, la paura ecco, della, del terrorismo, la paura di non farcela, di rimanere impantanati sono espressioni di Antonio Bello in quelle che sono proprio le nostre situazioni difficili di peccato, le nostre fragilità la paura di non farcela, di non riuscire la paura ecco, che i giochi ormai siano fatti che il mondo effettivamente non possa essere mai cambiato ma il Signore come il, quale antidoto a questa paura eh, non mette altro che se stesso io sono la via, io sono il cammino non risponde alla domanda di Tommaso dove vai ma gli dice semplicemente che il cammino sono io che dovete camminare con me, fidarvi di me come un bimbo che si affida alla sua madre. Anche noi ci fidiamo di Cristo risorto, lo seguiamo, ci mettiamo nelle sue mani, ci abbandoniamo a Lui senza avere paura. Come Maria, dice D'Antonino il Bello, fate come Maria, non cedete alla paura. Buona domenica.